Dei ruoli, cioè chi... Oggi abbiamo tenuto una conferenza stampa eh, per spiegare come stanno andando avanti i lavori all'interno della commissione d'inchiesta sugli affidi. Dal presidente eh, Boschini, dalla, dal presidente della commissione, sono stati elencati i dati relativi sia alla gestione dei servizi sociali, sia al numero di bambini in carico ai servizi sociali e e quanti bambini in affido ci sono in Emilia Romagna, facendo ovviamente delle distinzioni anche tra i bambini dati in affido attraverso dei decreti del Tribunale, quindi attraverso degli affidi giudiziali e affidamenti consensuali tra le famiglie in difficoltà e le famiglie affidatarie. I dati purtroppo non sono omogenei in Italia, questo è un grande difetto, un grande problema, è uno dei problemi che è sollevato, cioè non avere una banca dati, un database, un'anagrafe un che possa... Ehm, avere un quadro preciso della situazione per quanto riguarda i nostri minori. Poi chiaramente sia il presidente Boschini, sia l'altro vicepresidente di Commissione Taruffi e io, eh, abbiamo fatto delle osservazioni in merito ai lavori che stanno andando avanti e alle possibili soluzioni che si possono indicare nella relazione. Da parte nostra un'azione concreta è già stata fatta, infatti abbiamo depositato un progetto di legge eh, raccogliendo la segnalazione dell'ex garante dell'infanzia, il dottor Fadiga, che eh, a seguito di sue segnalazioni mandate in passato non ha mai ricevuto risposta dalla regione, Cosa che la Regione purtroppo ad oggi può fare, cioè la legge gli consente alla Regione e alla Giunta di non rispondere alle segnalazioni. Secondo noi questo non deve più avvenire. La Regione si deve prendere la responsabilità di avere in carico le segnalazioni del garante, che è una figura importante, e chiaramente deve dare riscontro rispetto a quello che le viene segnalato. Eh, questa appunto è una delle proposte. L'altro tema su cui insistiamo, insisteremo, perché si trovi una, sol una soluzione, quello del ruolo degli assistenti sociali. Noi continuiamo ad insistere che gli assistenti devono essere un aiuto alle famiglie, naturalmente devono eh, rilevare e segnalare eventuali, eh, eventuali rischi, dei minori all'interno delle famiglie, ma non devono diventare degli investigatori. Questo purtroppo ha fatto perdere gran parte della fiducia delle famiglie nell'assistenza eh, sociale e nei servizi sociali. Servizi che devono rimanere prevalentemente pubblici, eh, perché così si possono ridurre ovviamente quelle, quelle sacche di illegittimità che si possono creare e si possono evitare più facilmente situazioni come ad esempio quella di Ansel e Gretel, ma... Questo non deve ovviamente far calare, anzi deve aumentare il controllo anche nel servizio pubblico perché ricordiamo che una delle indagate era una dirigente del servizio pubblico quindi omogenizzare, uniformare i servizi sociali nella nostra regione, aumentare i controlli e soprattutto ridare dignità al ruolo degli assistenti sociali che non devono essere degli inquisitori ma devono essere un aiuto alle famiglie. Si può valutare, sarà una delle nostre proposte anche quella di separare i due ruoli, cioè chi avrà eh, il ruolo di capire se ci sono situazioni di rischio all'interno delle famiglie assistite non deve essere la stessa persona che invece deve aiutare le famiglie. Il percorso è importante, è lungo, la formazione dei, eh, degli assistenti sociali è importantissima, però secondo noi con un buon lavoro nel tempo si può recuperare la sfiducia persa negli anni e soprattutto far sì che servizi sociali e famiglie collaborino tra loro e si possa ricreare anche quel senso di comunità che è venuto a mancare.